Salve, buongiorno a tutti, quest'oggi volevamo presentarvi un delibera che abbiamo approvato in giunta, una proposta di delibera di giunta eh, la scorsa settimana, quindi giovedì scorso, riguardante il nuovo regolamento dei bus turistici. È un regolamento molto nuovo e che introduce delle regole decisamente diverse rispetto al passato l'obiettivo quindi qual è? È sempre quello di poter migliorare la qualità ambientale del centro storico quindi migliorare cioè la sostenibilità e la respirabilità eh, del, dell'atmosfera e dell'aria in centro ma anche eh, dall'altro lato proteggere il nostro patrimonio storico e, e archeologico sono due eh, obiettivi molto molto molto importanti e ogni giorno infatti vediamo in centro percorrere le strade da, da grandi torpedoni che evidentemente creano degli impatti sulla città, impatti che sono relativi al consumo di suolo, all'occupazione delle careggiate e quindi alla creazione di congestione e nonché evidentemente anche l'inquinamento e d'altra parte sappiamo anche che questo tipo di passaggi crea degli impatti anche in termini di conservazione del nostro patrimonio archeologico e storico. Proprio per questo motivo abbiamo eh, fissato l'esigenza di intervenire in una direzione diversa rispetto al passato, che si eh, come dire, inserisce perfettamente in quella che è la nostra idea di mobilità sostenibile. Una mobilità sostenibile che deve vedere il rilancio del trasporto pubblico locale, il rilancio del, eh, di mezzi di eh, spostamento diversi rispetto all'auto privata e una graduale protezione del centro storico. In più occasioni infatti abbiamo detto che eh, il centro storico vogliamo che progressivamente sia eh, come dire, liberato dal, dal, dalle autovetture private, ma anche da tutti i mezzi pesanti che eh, insistono dunque sul, sul territorio. Questo nell'ottica di creare una nostra Area C che sarà un'area un progressivamente eh, che dovrà essere caratterizzata dal transito di eh, vetture a bassissimo o a nullo impatto ambientale, parlo in particolar modo dell'elettrico. O comunque che dovrà essere caratterizzato da un eh, trasporto pubblico locale come prima scelta eh, di spostamento. Proprio per questo. Eh, questo regolamento, eh, ripeto, che è stato eh, approvato per il momento con una decisione di giunta e che poi passerà all'Assemblea per, per l'analisi di, di dettaglio, per l'approvazione quindi definitiva, prevede innanzitutto una riorganizzazione delle, eh, delle fasce della città. In particolar modo abbiamo istituito tre nuove ZTL dedicate ai bus, le ZTL A, B e C dove la parte C corrisponde grossomodo alla ZTL attuale centro storico, mentre la zona B eh, comprende eh, i confini che vanno dalla, eh, dalla ZATL VAM, dei veicoli a motori, fino alla ZATL centro storico, e poi abbiamo la zona più ampia, la A, che è quella che appunto va dai confini della ZATL VAM fino al grande raccordo anulare. Qual è il criterio che abbiamo seguito? quindi? Innanzitutto eh, diciamo, i principali interventi, su cui si regge questo regolamento eh, sono due in primis il divieto d'accesso nella parte più centrale della città per i motivi di cui vi ho detto eh, dei bus turistici cioè noi stiamo dicendo quindi in sostanza che nel centro storico della città vogliamo un abbattimento totale dei passaggi di questi torpedoni e abbiamo poi inserito anche delle eccezioni rispetto a questo divieto ovvero Possono entrare nella parte più centrale della città soltanto eh, i bus che portano oh, in visita eh, scolaresche eh, della scuola primaria e eh, dei transfer, eh, quindi passaggi al massimo di un'ora, eh, per portare eh, comitive di turisti in alberghi con, eh, aventi un numero di camere maggiore eh, di 40. E per il resto non abbiamo eccezioni. Quindi questo è il primo importantissimo intervento che prevede questo regolamento. E il secondo driver su cui si regge questo regolamento è anche l'eliminazione dell'abbonamento annuale. Voi sapete che il precedente regolamento del 2014 prevedeva che per 1.300 aziende e fosse attribuito un abbonamento annuale che era circa pari a 2.000 euro. Questo evidentemente creava eh, dei, degli squilibri rispetto alla eh, situazione concorrenziale, perché da un lato avevamo dei, ehm, dei permessi eh, giornalieri dal costo medio di circa 200 euro e dall'altro avevamo invece una modalità di acquisto che erano appunto gli abbonamenti annuali che davano un vantaggio competitivo molto rilevante a chi eh, otteneva questi 1.300 permessi a un prezzo così basso. Considerate che mila euro l'anno significava che eh, chi era in possesso di questo abbonamento poteva accedere in città pagando di fatto 6 euro al giorno. Quindi capirete quanto questo, questo elemento creava una discrepanza. Quindi in sostanza cosa diciamo? Noi eliminiamo questo abbonamento annuale e introduciamo oh, dei carnet. Quindi cosa significa in sostanza? Significa che eh, i soggetti che pensano, immaginano, le aziende che immaginano di transitare più di una volta in città potranno acquistare dei pacchetti di ticket di entrata. Dei che sono da 50, la 100, da 200 da, o da 300 eh, ingressi. Ecco, eh, questo tutto, eh, ripeto, nell'ottica di poter creare un clima nuovo in città, una eh, situazione di gestione dei passaggi eh, di, questi, di questi bus, eh, che sia quanto più... Oh, funzionale possibile a quelle che sono le dell esigenze della città. Questo regolamento nasce evidentemente non perché questa amministrazione eh, come dire, abbia delle posizioni preconcette nei confronti degli operatori delle, delle aziende eh, che, che guidano pullman turistici, ma nasce proprio da, anche da una richiesta che la cittadinanza ci ha fatto, una richiesta che, che, che vede fortemente eh, la città volere una nuova configurazione del centro storico, un nuovo centro storico in cui ci siano basse emissioni ambientali in cui ci sia anche una vivibilità in termini di percorrenza eh, delle strade. È chiaro che eh, di fronte a questa chiusura poi del centro storico ai bus turistici abbiamo immaginato eh, anche dei nuovi posteggi limitrofi alla ZTL alle nuove tale comunque da agevolare l'afflusso e il deflusso di, di turisti in città. Insomma c'è un complesso di, eh, di norme eh, e di nuove regole che andranno a disciplinare quindi, e a ordinare il passaggio di questi bus turistici in città. Altri elementi importanti è che abbiamo deciso di, e quindi evidentemente di eliminare gli stadi di sosta attualmente vigenti nella Zatiale Centro Storico eh, per i bus turistici, quindi parlo in particolar modo del parcheggio del Traforo che sarà eh, poi dislocato in altre aree della città, in particolar modo nella zona di eh, Via Ludovisi e a Piazza della Repubblica e poi abbiamo anche deciso di eliminare gli stalli di sosta via di San Gregorio questo ricollocando eh, quelle aree di sosta eh, nella zona di Termini di Caracalla questo in che modo aumentando evidentemente anche il numero di stalli eh, presenti eh, in quella zona insomma il pacchetto è un pacchetto molto importante che prevedrà eh, eh, degli interventi eh, che avranno un impatto eh, sicuramente notevole sulla circolazione e sulla vivibilità del centro storico il nostro obiettivo è quindi rilanciare progressivamente la, la, la sostenibilità nell'area più centrale della città, proteggere il nostro patrimonio e quindi dare una nuova come dire, figura, un nuovo perimetro eh, alla nostra città. Grazie.